Settimana scorsa ho pubblicato il video che ho fatto con il mio amico Davide anziché fare un video in cui il mio ospite mi faceva delle domande ne ho fatto un dibattito, visto che entrambi siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni Allora, video che doveva essere CHE TU sei UN C***o è andato a finire più o meno così Oh Davide, io sono d'accordo con te Molto probabilmente i regni di erano abboniti ma non siamo qua per commentare su questo, ma perché come al solito quando faccio un video con i miei ospiti, vi mi porto poi un follow-up la settimana successiva con i fuorion dei blooper. Devo essere sincero, in questo caso non ce ne sono molti, sono solamente 5: 4, diciamo, blooper e uno è semplicemente una scena tagliata. Che ho deciso di tagliarla perché pensavo che non rientrasse nel binario del video, andava, secondo me, un po' fuori rotta. E magari poteva distrarre lo spettatore però la riporto qua e magari voi potete decidere nei commenti se ho fatto bene o male a tagliarla ma prima di cominciare fatemi salutare benvenuti e benvenuti in questo nuovo video di FK vlog io come al solito sono Valerio e oggi vi riporto i per i fuori onda del video che ho fatto settimana scorsa con Davide ma prima di ricominciare vi vorrei ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina perché solamente così voi non vi perderete in futuro nuovi video che porto su questo canale perché io ho dei progetti della madonna quindi seguitemi e Inoltre, se volete essere aggiornati su eventuali anticipazioni o anche volete farvi i miei fatti della vita privata, perché no? Seguitemi su Instagram qua troverete il mio tag. E ci vediamo anche su quella piattaforma. Quindi. Bando alle ciange e andiamo a vedere il primo fuori onda. In questa circostanza io do il via a Davide e lui inizia a parlare. Io sono fan di Linux e quindi mi piace in generale smanettare eh, con programmi che sono, sono disponibili. Al pubblico intero, al pubblico senza restrizioni monetarie. Per poi non so che cazzo gli sia successo, mi fa. Congeliamo, il lo rifacciamo? Tutto? Sì, sì, sì. Certo, Davide, non ti preoccupare, la rifacciamo. Qua non siamo mica gli occhi del cuore. A noi piace la qualità, quindi rifacciamo. Invece, in quest'altro fuori onda, eh, mi sono in, come si dice? Impappinato! Andiamo a vedere. Allora, io riassumo il mio. il mio desiderio. Allora. Dunque, io assumo. In quest'altro invece mi sembra semplicemente venuto da starnutire Io uso Scusami Covid In quest'altro onda, invece sono letteralmente incapace di staccare il countdown del mio iPad Che continua semplicemente a sputare suoni Io non so come fermarlo Ora come, ris ora, come rispondi a alla mia mi... argomentazione Ti Ti stai zitto <ride> Ecco qua andiamo alla scena tagliata in cui parlo di MS DOS. A differenza di come faccio spesso, in cui metto la scena tagliata in bianco e nero con la, la scritta fuori onda che lampeggia, metterò semplicemente la scritta fuori onda che lampeggia e ve la lascio in, a colori perché è un po' lunga, perché questa inizialmente non doveva essere una scena tagliata. E di fatto non è né un blooper né un fuorionda, onda, è semplicemente una cosa che in fase di montaggio ho deciso di lasciarla fuori. Ma prima di chiudere devo dirti una cosa, tu lo sapevi che il codice di, del buon vecchio MS DOS è pubblico? No, ma come le fai queste cose? Guarda io non so niente di marzo Tu sai è scritto? In, in, in Basics? No, in Assembly Vabbè ha senso perché è vecchio quindi eh. <ride> Io non so, so poco di Microsoft. Vabbè ma Darwin non è Microsoft, ah, eh! Ah sì, ma è tutto cosa? Vabbè Comunque so... Benissimo Pinguini, io spero che voi vi siate divertiti con questo video E come al solito se questo video vi è piaciuto lasciate un like E scrivetemi nei commenti se ho fatto bene a eliminare quella scena eh, ma prima di lasciarci perché andatevi a recuperare il video che ho fatto con Davide Ma anche gli altri video vlog che porto su questo canale Che sono comunque sempre contestualizzati A meno che non sto facendo qualche test di ripresa Sempre per quello che riguarda il tema del canale Quindi informatica, tecnologia, internet e tutte queste belle cose qua E quindi ci vediamo alla prossima Ciao